Vi avevo promesso un aggiornamento sul mio stato di salute dopo, dopo il vaccino che ho fatto l'altro giorno. Intanto grazie per aver seguito, commentato e condiviso il, il video che ho fatto in diretta eh, ieri mattina dal, da quell'hotel dell'isola d'Elba. Quindi Una storia un po' particolare, vabbè, brevemente per chi si è perso la puntata precedente. Sono andato a fare il vaccino a Portoferraio sull'isola d'Elba perché io, pur essendo lombardo, eh, so, ho una docenza a contratto in Toscana all'Isia di Firenze però quando mi sono registrato sulla piattaforma tos della regione toscana per prenotare il vaccino l'unico posto disponibile a breve era a Portoferraio sull'isola d'Elba e io bah, ho deciso eh, di, di, di, di farmi carico di questo viaggio e andare è stato in effetti faticoso, eh, lo devo dire, uno ma, nei commenti mi ha giustamente scritto beh insomma ti è costato un po' questo, questo vaccino, sì perché ho dovuto prendere l'auto, prendere un traghetto, prendere un albergo per dormire, mangiare fuori, poi rientrare eh, e poi dovrò rifare il tutto al 19 di maggio quando farò il, il cosiddetto richiamo. Però secondo me ne valeva la pena, cioè era, era un'occasione troppo ghiotta. Nella paura che poi i vaccini, eh, che ne so, si sarebbero esauriti, avrebbero inserito altre categorie per cui poi il mio turno passava, allora ho, ho scelto di, di, di assumermi appunto questa... questa eh, l'onere di questa trasferta un po' impegnativa è andare a farlo. Allora, quando, ci siamo quando ho fatto la diretta ieri mattina ero abbastanza sereno, dicevo, ah, eh, ho fatto il vaccino ieri sera, quindi l'ho fatto mercoledì alle ore 18 Ok, quindi sono passati un giorno e mezzo, adesso sono le 11 del mattino, quindi circa. Eh, allora, ieri mattina, in effetti, quando ho fatto la diretta, che erano le 9, circa appena sveglio, era tutto a posto. Eh, ho fatto poi colazione e, e mi sono fatto una passeggiata, visto che avevo il traghetto verso mezzogiorno eh, 12.45. Eh, mi faccio una passeggiata qui a Porto Ferrari, tra l'altro, splendido posto. Giornata favolosa, sembrava di essere a maggio e non, non a febbraio. Eh, anche perché ho detto magari mi riattivo, perché sentivo solo un po' di spossatezza un po' quel senso di, di testa, come avevo detto, impallonata come, aver, come quando hai bevuto qualche spumante di troppo la sera prima e sei un po', un po stordito. Ecco e in effetti sì, cioè, camminando un po' mi sono riattivato, però allo stesso tempo notavo la, la, un po' di spossatezza, quindi questo indubbiamente c'è. Ehm, quando poi mi sono avvicinato al, al porto per prendere il traghetto, ed era quindi circa mezzogiorno e un quarto, devo ammettere che ho sentito un po' di sintomi da, influen da leggera influenza, no? quindi un po' di eh, sempre spossatezza, sensazione di febbre, eh, che non so se, se davvero avevo perché non, non avevo con me un termometro e non mi sono messo a provarla eh, È un po' di indolenzimento muscolare, tipice, tipica sensazione da leggera influenza eh, quando sono salito sul traghetto il, il, diciamo, eh, il tizio addetto al controllo della temperatura mi ha provato con il solito aggeggino sulla fronte e mi ha fatto passare quindi o boh, boh, quell'aggeggino non funziona come molti mi dicono cioè, molto approssimativo, oppure semplicemente non avevo febbre, ma era solamente una sensazione, fatto che poi sul traghetto, per contrastare un po' questo, questa sensazione, ho preso un'aspirina 500, io non sono un grande fan del paracetamolo, preferisco l'aspirina se è solo una questione di, di, di sintomi parainfluenzali, e con aspirina 500 in effetti sono andato a posto, sono, ho fatto il mio viaggio in traghetto, sono arrivato a prendere l'auto a Piombino, che erano circa le eh, le 14 e, e ho ripreso il viaggio verso la profonda padania. sono risalito ehm, mi sono fermato poi a fare un, un pranzo un pistop scusate mi il cellulare devo la chiamata ehm, mi sono mi sono poi fermato a fare un pistop un, un pranzo veloce alle 3 del pomeriggio eh, in un autogrill stavo ben ora ho mangiato un panino <ride> Qui però, prima sorpresa della giornata, cioè ferma lì a eh, fare pausa, c'era una volante della polizia, della polizia stradale eh, che intanto che era lì a fare pausa eh, controllava anche le persone che erano ferme lì in autogrill e quindi mi sono beccato il controllo con tanto di eh, consegna dell'autodichiarazione eh, sul motivo del mio spostamento, che devo ammettere ha lasciato un po' perplessi i poliziotti perché hanno detto ma scusi lei cosa ci fa da lodi? a Portoferraio a fare il vaccino. Allora ho tirato fuori tutti i documenti, fra cui appunto il contratto di incarico dell'ISIA, avevo addirittura con me il registro dell'ISIA in cui segno le assenze di studenti, i vari eh, argomenti delle lezioni e, ehm, e anche la prenotazione del vaccino. Con questi documenti mi hanno detto che non c'erano problemi, sono stati anche molto gentili, insomma, ho perso quel quarto d'ora per, per appunto compilare tutto eh, e mi hanno lasciato andare quindi devo rettificare quello che ho detto nella diretta di ieri ho detto ah, caspita ho attraversato quattro regioni e non ho visto neanche un controllo in effetti ieri, tac, appena ho parlato è arrivata la, è arrivata la sorpresa il, il controllo eh, da parte del, del, del, del, del, della polizia poi ho visto un altro controllo al casello di Lodi alla sera quando sono arrivato controllavo la campione fuori dal casello ma non mi hanno fermato e, mm, fermavano più che altro i camion, ho visto ad ogni modo ecco, sono ripartito eh, quando sono arrivate circa le 5 del pomeriggio che ero già verso più o meno il passo della Cisa devo ammettere che è finito l'effetto eh, dell'aspirina e mi è, un po quella, quella, mi è tornata un po' quella sensazione e visto che dovevo guidare, volevo essere bello, bello lucido ehm, ho preso un'altra aspirina sostanzialmente un'altra aspirina 500 mi sono fermato a bere un caffè a prendere una, questa, questa aspirina e bere un po' d'acqua e in effetti subito anche lì ha fatto effetto il farmaco e sono, andato, sono tornato a posto ehm, niente, poi altra sorpresa, poi purtroppo l'autostrada c'era un grave incidente all'altezza vi sembra di Fiorenzuola, quindi anche l'autostrada era ferma ho dovuto rallentare, fermarmi in un auto, autogrid per aspettare che si smaltisse questo traffico e, e lì vabbè, lì si è sovrapposta poi la stanchezza probabilmente ero in giro da due giorni, è stata una cosa un po', un po pesantina alla fine sono arrivato a casa sono, arrivato a casa che non le, sono entrato in casa a Lodi che erano le 8 e un quarto di sera, ehm, ho cenato Ecco, e dopo cena, forse anche perché mi è calata l'adrenalina, mi, mi, mi, mi è salita la stanchezza, mi è, tornato sensazio, mi è tornata questa sensazione di influenza, di sintomi da influenza e anche abbastanza più forte rispetto a quello, a quello che ho sentito la mattina e il pomeriggio e quindi niente, prima di andare a letto, dopo cena, ho preso un'altra aspirina 500 e mi sono messo a letto adesso stamattina la notte è passata regolarmente, eh, con, sì, un, po', un po' sudaticcia come normalmente succede quando hai questi sintomi ma niente, stamattina mi sono svegliato, ho fatto colazione, ho fatto... Ho fatto una doccia ritemprante e adesso sembra che sia passato tutto. Non, non, ho preso, non ho preso altri, altri farmaci, non sento bisogno di prenderne. Credo che appunto sia da mettere in conto, quindi sostanzialmente un giorno. Il giorno successivo è da mettere in conto un po' di malessere. Non credo che ci sia nulla da cui, come dire, per, cui, per cui scandalizzarsi e, e, e stupirsi, è chiaro, anche quando si fanno i vaccini anti-influenzale anti e anche altri vaccini si sa che il giorno successivo può essere un giorno fastidioso, stop, ma come dire, il prezzo del, del, è un prezzo che secondo me vale la pena pagare per poi la, la, la, la, i, i, i, la, la sensazione un po' più di, di, di, di protezione, di relax che ti dà, certo adesso mi manca ancora la seconda dose, quindi non è che posso certo comportarmi come se fossi vaccinato, immune dal covid, perché sappiamo tutti che non è così, però psicologicamente un po', un po' un po' meglio stai no? cioè, ti muovi con un po' più di, di, di fiducia ecco ehm, volevo dire un'altra cosa che non mi ricordo Ah, ecco sì questa cosa magari la lascio come riflessione magari qualcuno che mi segue che, che è del giro medico eh, eh, eh, diciamo del settore del settore sanitario mi, mi sa dare la risposta allora Visto che la mia situazione è un po' particolare, no? che io ho una testa sanitaria lombarda e, ehm, e ho fatto il vaccino in Toscana, la mia paura era che poi questo dato si perdesse, visto che non ti lasciano nulla di scritto, ecco, questa cosa un po' mi lascia perplesso, posso dire. Cioè, esci dal, dalla, dalla vaccinazione senza avere un pezzo di carta che dichiara che hai fatto il vaccino in data tale, cioè tu hai solo la prenotazione. Io avevo alla polizia ieri ho fatto vedere la prenotazione del vaccino, ma la prenotazione non è un documento che attesta che io ho fatto il vaccino, è un documento che attesta che io avevo la prenotazione per farlo. Io avrei potuto anche non presentarmi, capite? Quindi secondo me dovrebbe esserci un meccanismo per cui almeno ti rilasciano una prova del fatto che hai fatto il vaccino. Perché appunto se ieri il poliziotto fosse stato un po' più pignolo mi avrebbe dovuto dire ma lei l'ha fatto davvero questo vaccino, mi faccia vedere la prova, io non avevo nulla in mano. E, e, poi appunto in ottica di, di, di certificazione vaccinale così mi hanno spiegato in sede lì a Portoferraio quando ho fatto il vaccino mi hanno spiegato che il mio vaccino viene registrato sul il fascicolo sanitario nazionale attraverso il codice fiscale e quindi dicevano che il mio medico curante, il mio medico di famiglia può semplicemente accedere a questa informazione e farmi lui una certificazione perché questa informazione viene registrata, ecco io spero che questo sia, sia cioè che, che funzioni sì. davvero così, perché non vorrei che invece poi il dato invece di essere nazionale è regionale e le due regioni, Toscana e Lombardia non si parlano, non so, adesso forse sono paranoico però ecco se qualcuno mi può rassicurare su questo sarebbe, sarebbe d'aiuto, cosa buona Altra cosa, scusate, sempre comunicazione di servizio, mi scuso per ieri, il, il, il video che ho fatto in diretta, poi quando chi l'ha visto successivamente mi ha fatto notare che c'era l'audio fuori sincrono di mezzo secondo, però era fastidioso, Infatti l'ho rivisto anch'io, è fastidioso, adesso sto usando, ieri ho usato il Macintosh, adesso sto usando un cellulare, questa cosa in effetti è un po' bizzarra, solitamente quando faccio la diretta uso il cellulare va tutto bene. Anche la risoluzione migliore. Mi fa specie che usando il Macintosh, un Macintosh da 1500 euro il video venga male e usando un cellulare da 180 euro il video venga bene. Forse, su questo sarebbe Apple dovrebbe farsi una riflessione. Poi magari sono io che non sono capace di utilizzarli. vabbè, e, Mi scuso, purtroppo è venuto male. E, comunque, grazie a un follower appunto che ringrazio sentitamente, eh, mi, è, mi è arrivata la versione con l'audio in sincrono. Io non sono molto abile a fare questi lavoretti. E l'ho caricata su YouTube, quindi chi volesse vedere il video di ieri con l'audio cor corretto, basta che lo cerco sul mio canale YouTube e lì c'è eh, la versione un po' più guardabile. Oggi spero che il video, adesso eh, quando schiaccerò su Termine la gente potrà vederlo come video registrato. Mi auguro che sia venuto correttamente. Ehm, Nient'altro, grazie. Se avete domande, ecco, visto che Matteo scrive, prendo nota per mia moglie, spossatezza generale, è stato a non conclamato. Sì, allora, è stato a non conclamato perché io ingenuamente non mi sono portato dietro un termometro, magari... Avrei potuto anche provarmi la febbre, ma posso dire, cioè, chi se ne frega? Nel senso, eh, sapendo che non ho una malattia, ma che è la reazione al vaccino, sinceramente, di sapere se ho la febbre a 38 o a 37,5 mi frega relativamente. So che è questione di tempo, bisogna semplicemente aspettare e passa. E infatti, già stamattina. Non c'è sensazione, cioè, se mi vedete <ride> sembro particolarmente no? sofferente. Ieri sera sì, lo ammetto. Avrei voluto fare una diretta ieri sera, a parte io sono arrivato più tardi di quello che, che mi aspettavo. Però, ecco, ieri sera ero un po', insomma, ero un po' provatino, ero un po' stanco, l'occhio lucido, e allora ho evitato di fare una diretta alle 9 di sera in quelle, in quelle condizioni, te le faccio domani mattina con la luce della finestra, che è un po' più gradevole, e così vi ho raccontato tutte le 24 ore successive. Però sì, cioè, mettete in conto che un giorno non si sta bene, ecco, cioè, per chi lavora da dipendente magari mettere in conto di prendere il, il giorno libero, ecco, tutto lì. Eh, poi, non so, se qualcuno vuole raccontare una sua storia un po' diversa, che, che non ha sentito neanche quella, quella, non ha avuto neanche quelle conseguenze il giorno successivo. Ben venga, lo, lo, vediamo nei commenti se qualcuno aggiungere, vuole aggiungere qualcosa. Eh, vediamo se c'è qualche altra richiesta. No, niente. Eh, no, ecco, ho apprezzato quelli che mi hanno scritto ieri nei commenti. Bravo, Simone, hai fatto bene. Cioè, grazie, nel senso che mi sembra una cosa sensata, ecco. cioè, avere l'occasione di fare il vaccino in un mondo come questo, in cui invece eh, i vaccini sono cosa rara e, e, e, e bisogna, come dire, eh, eh, darsi da fare per, per, per, per riuscire a raggiungere, eh, mi sembra corretto che nel momento in cui mi è stata offerta questa, questa occasione, anche se lontano, anche se eh, comportava delle spese, io la accettassi, ecco. non mi sembra di aver fatto niente di particolare. Ecco. Il fa strano è che magari ecco, qualche toscano non abbia voglia di andare a farselo all'isola d'Elva solo perché deve prendere un traghetto, ecco, io vi invito a pensarci. Visto che lì c'era più, più disponibilità e penso che questo dipenda dal fatto che è un'isola e che quindi ci sono meno persone che vivono lì e che appunto per andarci bisogna prendere un traghetto però eh, se guardate la piattaforma della regione Toscana e vi offrono di andarlo a fare anche in una località un po' lontana, un po' scomoda, pensateci, perché è davvero, è davvero un peccato lasciar correre questa occasione. Va bene, grazie, penso che se non ci saranno particolari eh, sconvolgimenti sulla mia salute, sul mio stato di salute, nelle prossime ore, non farò altri aggiornamenti, quindi vi risparmio altre noiose noiosi racconti. Tornerò da domani a parlare di, su questa pagina di proprietà intellettuale, privacy e altri temi noiosi come quelli. Ok, grazie a tutti, buona giornata, ciao ciao.